Eccoci con la terza puntata del nostro cammino di Gesù Maestro di Israele nel Vangelo di, di, di Luca, Sefer Alavan, e siamo appunto nel, terzo, nel, terzo, nel nostro terzo appuntamento e dobbiamo parlare eh, ancora, ancora una volta del banchetto e della realtà del banchetto. Se trovate interessanti le nostre, nostre dera shot vi preghiamo, tanto non costa assolutamente niente, di iscrivervi al canale così avrete sempre la le notifiche per le nostre uscite e magari anche attivate no, sotto la campanella grigia quella che vibra eh? vi ringrazio veramente di cuore a mio nome e a tutto lo staff di Teologia 1 oggi ci soffermeremo su alcuni veramente pochissimi versetti prima dell'ultimo dell appuntamento, la quarta puntata del Vangelo di Luca capitolo 14 sempre sul banchetto la realtà del banchetto oggi vedremo una cosa un po' particolare leggiamo il testo siamo al versetto 12, disse poi a colui che avevi invitato, ricordo che era un maestro, un grande rabbino, un grande fariseo. Quando offri un pranzo o una cena, premetto che Gesù non fa lezioni di bon ton di Galateo, così come abbiamo detto nella puntata precedente, eh, non invitare i tuoi Haverim, e sui Haverim la puntata precedente l'andate a vedere, sapete chi sono, è una categoria ben precisa, molto performativa del mondo giudaico. Riguarda la Torah. Né i tuoi fratelli, né i tuoi parenti, né i ricchi vicini, perché anch'essi non ti invitino a loro volta e tu abbia il contraccambio. È molto facile cadere nell'errore di semplificare questo discorso, e poi ci sta benissimo. Io non invito delle de persone ragguardevoli perché così loro si debbano per forza sentire in obbligo di invitarmi. A Gesù non interessa questo tipo di discorso. Al contrario, dice, al contrario, quando dai un banchetto, e il banchetto costa, costa tantissimo il banchetto, come i nostri pranzi di nozze, in vita ai poveri, gli Dionim, gli storpi, gli zoppi, i ciechi, che sono le tre categorie che non possono accedere al Tempio. Perché secondo la credenza del tempo, lo storpio spaventa gli angeli durante il culto. Non mettetevi a ridere, ma questo è questo quello che si pensava. C'è da ridere comunque. Eh, lo zoppo non ha la possibilità, se non essere aiutato, di entrare e anche lo zoppo, insieme allo storpio che non cammina, insieme allo zoppo che cammina male, spaventa gli angeli. Qui non ci sono mh, citate i i lebrosi perché non, non possono partecipare alla vita sociale, però i ciechi anch'essi non possono entrare perché possono toccare o portare dentro il tempio nel materiale eh, Taref, cioè vietato, e ci dai qualcosa in mano, loro la toccano e diventano impuri perché non, non hanno gli occhi non riescono a capire o non ci vedono. Dice sarai beato perché non hanno da, ricam da ricambiarti, non è una questione di censo perché uno potrebbe dire, ah beh allora io invito Persone per le quali poi dopo non posso essere invitato, e cosa significa? Significa che io posso tranquillamente eh, dare carità e non avere l'umiltà di ricevere la carità, questa è la cosa molto grave. Riceverai infatti la tua ricompensa alla resurrezione dei giusti, ecco qui entra in maniera forte, in maniera eh, clamorosa. La realtà della resurrezione dei giusti. Ebbene, i figli di Israele, per quanto riguarda la resurrezione dei giusti, la prima resurrezione, hanno la stessa identica teologia e non poteva essere diversamente, per esempio, dell'Apostolo Paolo, che Luca conosce molto bene ed è per quello che riferisce questo episodio. E cioè, c'è all'arrivo del Cristo una prima resurrezione e poi, quando metterà i piedi sul Monte degli Ulivi, ci sarà la seconda resurrezione, quella definitiva. Quindi, i risorti. Le primizie della risurrezione insieme ai rapiti in cielo, ai rapiti in cielo, al momento della venuta del Signore sulle nubi, e andremo tutti incontro al Signore, dice l'Apostolo Paolo, fa riferimento a questo testo perché dice avrai la tua ricompensa alla risurrezione dei giusti. Ora, parliamo del banchetto. Il banchetto, abbiamo detto, non è una questione di bon ton. Io invito qualcuno di importante, così dopo lui si sente in obbligo di invitarmi e vado. A Gesù non interessa questo. A Gesù interessa un'altra cosa. Cosa si fa nei banchetti? Quando si fa una seudà, per esempio di shabbat in questo caso, quindi un banchetto eh, per, esaltare, per esaltare il giorno del sabato, e guardate che sono mh, pranzi obbligatori, è cioè, chiaro, tu li puoi fare da solo, però più gente inviti, più fai kavod al Shabbat, fai glorifichi lo Shabbat. Entriamo un po' in quest'ottica, perché non è una questione che dai banchetti, che fa il banchetto perché magari è andato a caccia Preso un fasano di più, o perché è il suo compleanno, il compleanno della, della, della, di sua moglie, o qualcosa del genere. No, qui si sta parlando proprio Gesù, vi ricordate, all'inizio della prima puntata, è entrato in un banchetto di Shabbat, quindi è la saudà di Shabbat si fa cavoda lo Shabbat, si fa una grande gloria lo Shabbat. Gente, ma perché queste persone, storpi, ciechi, eh, zoppi? Perché? Questi poveri, no? Perché? perché quello è il luogo, l'unico luogo che loro potevano avere di parlare di Torah. La loro dignità di esseri umani torna a essere, torna a essere come quella degli altri, perché quello è un luogo dove si parla di Torah, perché di Shabbat a tavola si parla di Torah, non si parla dell'ultima corsa dell'automobilistica, dell'ultimo campionato di, di football, la squadra, intorno ai tavoli dei Hakamim, dei rabbini, questo era un grande rabbino, un grande fariseo, tant'è che in vita Gesù, eh, indica proprio il fatto che era l'unica occasione che potessero avere per avere quelle briciole di pane che di sciabatte Chiunque frequenti una comunità ebraica riceve da un sabato dedicato completamente al Signore, quindi si parla delle cose di Dio a tavola e non c'è nessuno che ti metta fretta. Più si parla di Torah a tavola, più eh, il sabato è glorificato. Queste persone non hanno la possibilità di fare la seudà, di, di, di invitare, o li inviti o loro non possono invitarti. E quindi tu... Che non puoi essere invitato, perderesti un'occasione di, di parlare di Torah. da loro. E quindi, visto che tu hai la possibilità di invitare, invita solo loro. Invita solo loro. Perché se inviti solo loro, loro non ti potranno reinvitare. Per loro è l'ultima e l'unica occasione per poter parlare di Torah, Perché non possono neanche andare al Tempio. Possono stare di fianco al Tempio. Ecco che Gesù andava e gli guariva. Ma Gesù è stato preso. È stato preso, cos'era l'anno 30, 31, 32, 29, chi lo sa. Però fino all'anno 70 le persone Gesù non l'avevano più lì con loro. Ma la possibilità di fare il kavod al, alla saudà di Shabbat, al cani Shabbat, c'era e si faceva e si poteva fare. Ecco perché fa riferimento e dice riceverai infatti una, la tua ricompensa alla resurrezione dei giusti, degli tzaddikim. E tu che fai così, che segui questa alaka, tu sei uno tzaddik. Questo è quello che sta dicendo Gesù. Alla prossima, puntata, alla prossima puntata vedremo un, altro, un ulteriore aspetto di, questa, di questo contesto ecco, sabbatico e non solo sabbatico, anche se fu un pranzo di sabato dove Gesù espresse queste, queste, queste alakot per noi così importanti e non solo per noi, anche per i figli di Israele. Eh? Mi, molto umilmente dico, anche per, anche per i figli di Israele queste sono parole importanti vedremo un altro aspetto altrettanto importante del contesto del pranzo ciao e alla prossima